Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Smash Bros Ultimate um, come avete intuito oggi andiamo a sconfiggere Kieran, solo che perché è la parte 38, non dovrebbe essere l'ultima parte ah boh, mi sono sbagliato io boh. la, la timeline qui non, non va Vabbè se riusciamo ad arrivare a Kiaran magari riusciamo... È, è per questo che è la parte 38, perché non riesco ad arrivare da Kiaran. Ovviamente useremo Bowser per sconfiggerlo. Um, perché lui è il migliore, poi con, con lui sono riuscito a a sconfiggere chi erano nel, nel, al primo colpo se magari ci arrivo ripetendolo oh no master end <ride> Sto pen stavo pensando ora, ma abbiamo mai visto Master End. L'abbiamo visto Master End, si sì, ma l'abbiamo mai sconfitto, non me lo ricordo. Credo di sì però. Questa è la mossa più forte di Master End, lo scopriremo nella parte finale. Perché? Triplo taunt che non può mancare E ora si arriva da Kiaran con tutte queste sfere a vita Perché sto andando indietro Che sto facendo Non me lo ricordo davvero Cosa succede Ah si sì, vabbè uh, Praticamente visto che sta da una parte Un master end Volevo vedere se stava pure dall'altra parte Visto che ci sono due ingressi Per arrivare da Kieran uh, Comunque non c'è vi avviso questa cosa è inutile, l'avrei pure potuta tagliare. No, da lì non si passa. <ride> per andare veloce vado sempre nei vicoli ciechi. Ok, almeno abbiamo trovato un nuovo spirito. Ecco perché non l'ho tagliata. Pronti? Via! Sembra facile, infatti questo.. questo è il.. è il primo tentativo. E l'ho vinto. Ok è piuttosto fragile forse. Bene, ora abbiamo uno spirito uh, difesa che credo che sia il migliore spirito difesa. Due spiriti L, cioè due spiriti L ma, uh, due snack L che non ci servono per ora Perché ne abbiamo un casino già e poi uh, visto che abbiamo ho, ho ora possiamo andare da questa parte della mappa ecco perché dura così tanto la parte dintos Dintos. basta neanche ho letto uh, ah verrà vabbè verrà tratto dagli strumenti non ci interessa questo vi ricordo che noi siamo già attratti, dagli, cioè gli strumenti sono già attratti da noi, però solo quelli curativi. ci mancavano solo i rumori da fuori la, la porta che sbatte stavo facendo aiuto Wart da Super Mario Bros 2 non New E, e ha fatto pure un cameo in Link's Awakening ma non so pure in quello di game, del Game Boy perché non ci ho giocato ho, ho visto soltanto uh, un video di Link's Awakening per Switch aiuto no no no non c'è andare ti prego ok Sign da F bound Pronti? Via! Questo è lo stesso scenario in cui hanno presentato... hanno presentato... Gli, um, Sans. E questo credo che sia l'unico spirito con 5 vite. Cioè di solito viene sconfitto una volta e poi appare un altro, invece no, questo ha proprio 6 vite. l'ho missata alla grande ma sempre meno dell'ultima volta ti ha tolto più di metà vita con solo questa mossa che 50x5 fa uh, 250 cioè sai è come un uh, uno spirito da 250 di vita che è un sacco vabbè Nest un nuovo personaggio facile da sconfiggere Vittoria! ecco e dovrebbe essere l'ultimo spirito, tra virgolette, non è uno spirito, però dovrebbe essere l'ultimo combattimento prima di Kieran. Dai, ci spero io. No, non c'era nessun Master End, come avevo già detto, però almeno abbiamo avuto una scusa per esplorare la mappa un po' meglio. Kiaran, il boss finale. O oh, maybe not. Bowser. Bowser, come sempre. Ed eccoci qui al boss finale più facile di tutti se ce n'è uno più facile ditemelo cioè se, se contiamo uh, Bowser impossessato uh, dalla regina Shrub in Mario e Par Luigi Partners in Time Uh, si, sì, quello era piuttosto facile, aveva tipo 20 di vita Ups, che succede? Ok, niente Si è aperta una finestra a caso Ed ecco metà vita e Kieran, visto che eh, praticamente Kieran non è tutta quella cosa enorme, è solo la pallina in mezzo. Chiaran uh, uh, si smonta, tipo. E si stordisce. Poi diventa una specie di sole. Cioè non cambia nulla, semplicemente diventa diventa più. diventa luminescente, tipo.. Uh, quei cloni quei cloni quei tizi di quei tizi blu che erano apparsi Jigglypuff e un altro uh, sono immortali però dopo un po' esplodono Questa cosa la può fare un massimo di due volte quella cosa lì dei laser mentre credo che no niente eh, spoiler c'è proprio spoiler, uno uno degli spoiler più grandi che stavo per fare quindi anche tra poco ve lo posso fare e tra poco vabbè scopriremo cosa succede dopo Kieran Alleluia, abbiamo sconfitto Kiran. Evviva! Finito il let's play. Che bello! 12 minuti, di, 13 minuti di uh, ultima parte. Or maybe no. Ora che Chiaran, il Signore della Luce, è stato sconfitto, l'oscurità prende il sopravval... sopra... sopravvento. Cos'è che ha detto? In un attimo, intere nazioni sprofondano nel buio più profondo. Gli spiriti e i personaggi, fantoccio, di Kieran cadono nel... nazioni di... del caos del tenebre. O vorrei fare più uh, esercitazioni della lettura. Bene, vabbè, riassunto. Il cielo si spacca e ora c'è un tizio nuovo. Cattivo. E non so perché, ma c'è una nuova scala che non porta da nessuna parte. Cioè, porta a quel fiocco della, della parte 6. E ora siamo nel regno dell'oscurità in cui regna Kieran, Kieran tenenberg, che è il nuovo boss finale, ma succede la stessa cosa. Parte 1, Super Smash Bros Ultimate, l'oscurità della speranza. Ora dobbiamo scegliere la parte in cui andare, così possiamo sbloccare nuovi spiriti e personaggi ed ecco dov'è gandorf e tutti gli altri personaggi che non abbiamo ancora visto ora inizio un po' però nelle prossime parti si, vedrò, si vedrà tutto è, è poco poco più questo, il regno dell'oscurità è poco più piccolo di, del regno della luce si riesce a fare in, in qualche parte, in 20 parti sai aiuto Vai che chi era? Chi era l'uspito? Non me lo ricordo. Chaos. Quel ragazzo Inkling. Wow, ci vedo proprio la somiglianza. <ride> Vittoria Chaos Bene ora si apre una questa nuvola uh, ci mostra tutto il resto: ah, si, sì, um, Kiaran aveva come sottoposti i uh, Master End. Mentre il Tenenberg ha Crazy End, che credo che siano Crazy End, mano sinistra, e master End mano destra. però sono sicuro che Crazy End mano sinistra perché l'ho appena visto. Mentre mano destra, uh, Master End, non lo so beh ora mi sono appena accorto che <coughs> che c'è degli spiriti da utilizzare mi sarebbe meglio utilizzarli come vedete 10.000 anni di... aiuto eh, eh. Um, potenza non so perché ho messo a caso mi sono sbagliato dopo i pulsanti ecco come vedete ha 2000 di potenza in più rispetto a uh... perché non mi ricordo mai i nomi come si chiama viene Zechrom ma perché Sernia, alleluia, cioè, avevo pure la carta. Ed è l'unico leggendario che ho e non è neanche Yetz, cioè è semplicemente un leggendario. Um, Gino è il, il più debole, non so perché, cioè è, è il più debole semplicemente. Uh, poi troveremo degli spiriti più forti, però questi spiriti avranno meno slot di questi tre. Quindi tecnicamente loro sono i migliori gli altri no anche se c'è uno spirito che eh, è moltissimo più forte di loro che sarebbe pure una una buona una buona cosa metterli anche se questo spirito ha zero slot Bene, con un calcio che gli andava sopra la testa abbiamo sconfitto Lucario. Mi fa ridere quando i, gli spiriti vengono, cioè gli spiriti, i combattenti i piccoli vengono sconfitti da, da quelli grandi, perché la maggior parte delle, delle volte veramente quelli grandi missano... Sono di eh, tra poco smetteremo di usare Bowser. Stavo per fare una battuta che era uno spoiler, Meg meglio che non l'ho fatto. Anche se tecnicamente io questo gioco l'ho iniziato quando era appena uscito e mo lo sto finendo un anno dopo la sua uscita. Più o meno la stessa cosa per uh, uh, Pokémon Eevee, cioè se, se lo finisco non sono sicuro se riesco a finire Eevee. Però Mario Galaxy sono sicuro che lo finisco. Quello è facile finirlo. Anche se c'è quella cosa lì. E... Vabbè, negli altri let's play. Allora, una cosa. Questa è la mia politica. Negli altri let's play, io posso fare spoiler su, su let's play altrui. Cioè, non altrui nel senso, altri let's play. Perché ora posso, posso pure farvi spoiler su. Ehm, su Kirby. Kirby Star Allies, se non volevate spoiler su Kirby Star Allies non, non vi guardavate un let's play, cioè no, probabilmente avete già visto Kirby Star Allies. Vabbè, um, Super Mario Galaxy ha un livello segreto che, che uh, è accessibile soltanto se, se finite la storia con uh, Luigi. Rai e Suicun sono assi, un po' in, un insulto per i tre Pokémon leggendari, mentre è tipo, oh, oh che un altro Pokémon leggendario, eh, è, è, è una leggenda in sé, cioè due Pokemon, tre Pokémon leggendari sono un asso, mentre un Pokémon leggendario è una leggenda. Povero Raiku, rappresentato da, da Pikachu. Questa dovrebbe essere l'ultima lotta, se, no, se non lo è la prossima. non so come chiamare questa parte, la chiamo Kian oppure il Regno dell'Oscurità um, probabilmente chiamerò la prossima il Regno dell'Oscurità so che sarebbe pure spoiler chiamarla Regno dell'Oscurità, cioè tu vedi questa questo video? Ah, ora stanno per combattere chi era il regno dell'oscurità, ma che vuol dire? <ride> Quando ci rifletto un po' riesco a parlare molto veloce Bene, meno male che non funziona come quello di Bowser Che, che lì ti, se ti butti fuori dallo, dallo scenario insieme a un uh, compagno muori tu Bene, questa dovrebbe... Sì, questa è l'ultima, sicuro. Uh, nella prossima parte continueremo il regno dell'oscurità. Uh, se volete vederla, sta qui. Sta qui vicino, al lato. E se volete vedere tutto, Smash Bros. Ultimate, c'è la playlist. E... A tra poco...